pace e bene cari fratelli e sorelle eccoci al terzo annunzio della passione di gesù nel vangelo secondo marco al capitolo 10 è la reazione a questo annuncio da parte dei discepoli che discutono sui primi posti. Il versetto conclusivo è, diciamo, il versetto centrale che illumina di senso la vita del Signore e la nostra vita. Il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. Gesù ha appena annunciato le radicali esigenze della sequela e i discepoli sono spaventati, al che Gesù, si prende cura di loro e di noi e per la terza volta annuncia la sua passione morte che culminerà nella risurrezione. Davanti a questo annuncio che succede? Due dei suoi discepoli vanno da lui e gli dicono «Maestro, vogliamo che tu faccia quello che ti chiederemo». Ecco, notiamo il loro modo di approcciarsi al Signore. Gesù deve fare quello che vogliono loro. Tante volte purtroppo è così anche la nostra preghiera. Non è umile apertura alla ricerca della volontà di Dio. o domanda aperta comunque al volere di Dio. Signore ti prego per questa cosa, se è tua volontà. Ma è pretesa che Dio faccia quello che si vuole. Gesù con tanta umiltà risponde loro bene. Cosa volete che io faccia per voi? Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Mentre Gesù parla di dono di sé, i discepoli pensano alla gloria, ad accapparrarsi i primi posti a discapito degli altri. Qual è il problema? Da quando siamo piccolini alimentiamo in noi una sete di grandezza che spesso degenera in sete di potere. Quante lotte per affermare se stessi e il proprio primato sugli altri, quante battaglie nel mondo, nelle famiglie, nelle comunità cristiane, quando ci si fa prendere dalla sete di potere sugli altri. Quando siamo piccoli sogniamo di essere re e principesse, poi le fantasie crescendo scompaiono, ma la sostanza resta. Man mano che cresciamo, lo sguardo sugli altri diventa spesso confuso. Magari guardiamo gli altri come avversari, rivali, nemici, concorrenti, e passiamo la vita come se fosse un'eterna gara ad aver ragione sugli altri, ad affermarsi a discapito degli altri. Guardate, la sete di potere è terribile. Porta ad autoalimentarsi, lasciandoci sempre più assetati mentre assetiamo gli altri, privandoli d'amore. Gesù risponde loro dicendo che non sanno quello che chiedono e domanda loro, potete bere il calice che io bevo? O essere battezzati del battesimo di cui io sarò battezzato? Chiaro, questa frase implica il partecipare alla sua vita, alla sua missione, l'essere partecipi con lui nel dare la vita per gli altri. I discepoli entusiasticamente dicono lo possiamo. In fondo è vero, i discepoli lo faranno. Qual è la cosa bella di Gesù, vedete? Gesù sta purificando quello che è il loro desiderio. Il loro desiderio immediato è sbagliato, è la gloria umana, ma profondamente quella sete di grandezza è una sete che Dio ha messo nel nostro cuore, ma va orientata. In fondo è ciò che il Signore fa con noi. Man mano che camminiamo con Lui, purifica i nostri desideri e li orienta al vero bene. Tante volte, peccati commessi, errori fatti, da noi o da persone accanto a noi sono frutto della ricerca di qualcosa di buono in modo sbagliato. In fondo tutti cerchiamo la felicità, la vita, l'amore, ma tante volte lo cerchiamo dove non è o lo cerchiamo nei modi e nei tempi sbagliati. Questo principio vale anche nel discernimento vocazionale. Cogliere la propria vocazione, la propria missione, richiede di scavare nel cuore la ricerca del desiderio più profondo, che è all'origine di tanti desideri, spesso parziali o limitati. Ecco, il Signore aiuta i discepoli ad andare in profondità, non annulla quel desiderio di grandezza, ma lo orienta al bene. Dirà, infatti, chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Vedete, si passa dal diventare grandi all'essere servitori, dall'essere primo all'essere schiavo di tutti. Il Signore non annulla il desiderio di grandezza, ma lo orienta veramente grande, veramente vivo e chi sa servire, chi dà la sua vita perché gli altri crescano, fioriscano, siano felici. Questo è entrare e partecipare del dinamismo d'amore di Dio, dell'amore che Dio ha per ciascuno di noi. Questa è la buona notizia di oggi, miei cari, come ci ha ricordato il Papa. La grandezza di un popolo, di una nazione, di una comunità, di una persona, si basa sempre su come serve la fragilità dei suoi fratelli e sorelle. In questo troviamo uno dei frutti della vera umanità e dell'autentica santità. Pensate che belle le comunità, le famiglie, dove si vive secondo questa logica. Ognuno a servizio di chi è accanto, ognuno che persegue il vero bene dell'altro e di conseguenza anche il proprio bene. Un amore che circola che dà gioia al cuore. Mi viene in mente quella storia simpatica che vede protagonisti dei frati. Una persona regalò al frate Portinaio un cesto di mele. Il frate Portinaio pensò «Ah, le mele piacciono tanto al mio superiore, le regalò a lui» e le portò al padre superiore. Il superiore, tutto grato e contento per il dono, lo accolse con gioia e pensò «Però, poverino, il frate Cuoco è malato, quasi quasi le dono a lui, che gli faranno sicuramente più bene». E le porta al frate ammalato. Il frate ammalato, grato, al superiore, per tanta generosità, accolse il dono e pensò, «Però, poverino, il frate giardiniere è sempre lì che lavora sotto il sole. Le regalerò a lui». E le portò al frate giardiniere. Il frate giardiniere pensò, «Ma, poverino, il mio confratello portinaio è sempre lì che accoglie persone. Le regalerò a lui». E le mele tornarono al mittente» alla fine condivisero ciò che era accaduto e condivisero insieme non solo la gioia ma anche le mele. Ecco, amore che circola. Se vivremo così andremo di gioia in gioia e culminerà la nostra vita nella gioia dell'incontro pieno con il Signore e con tutti gli angeli e santi nella gloria del cielo. Che il Buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.